Non mi importa di fare successo, voglio te, non mi interessa del resto, tu se mi guardi è perché sei solo, ti accetto lo stesso anche se vorrei un tipo spagnolo.